Ciao e benvenuto sul mio profilo vengo, il mio nome è Lola, sono una cartomante sensitiva. Opero nel settore da circa 20 anni, ho iniziato che ero uh, piccolissima, solo 16 anni e, e con gli anni ovviamente uh, sono cresciuta, ho ampliato um, ho ampliato le mie doti, ho, ho fatto diversi corsi, fra cui uh, Pranic Killer, Spiritual Response Therapy, molti di questi all'estero, um, lavoro molto sui chakra, sulle energie, sulla pulizia dell'aura. Um, sono tecniche molto efficaci, specialmente um, nella nostra. per aiutarci un pochino a sbloccarci nelle situazioni dove. Um, ci sentiamo bloccati e stagnanti. Quindi queste pratiche aiutano un pochino a, a darci una mano, una spinta più avanti. E ovviamente ehm, il servizio primario che offro è cartomanzia, oracoli, ma anche pendoli se um, avete domande, per esempio, solo sì o no. Um, lavoro da molti anni e spero comunque che um, io possa darvi una... Una mano qui e vi aspetto, vi aspetto, vi aspetto con tanto affetto. Grazie.